Sì, grazie Presidente per la parola. <ride> Innanzitutto c'è da fare una premessa. Roma Capitale, insieme ad AMA, ha istituito un eh, servizio di raccolta eh, differenziato, raccolta per utenze non domestiche, passando da 20.000 a 85.000 uten utenze non domestiche. Diciamo un traguardo, insomma, ecco quello che è stato effettuato ehm, elaborando e presentando un bando abbastanza eh, cospicuo insomma perciò eh, con una somma importante eh, che supera i 100 milioni di euro eh, a 16 lotti proprio per garantire un servizio sulle utenze non domestiche. Questa commissione insieme alla commissione commercio ha seguito sin dall'inizio eh, diciamo, l'attività, ecco, in modo eh, puntuale l'andamento e eh, eh, diciamo anche eh, le eventuali osservazioni e criticità legate appunto, al servizio delle utenze non domestiche con svariate eh, commissioni congiunte. Eh, in una commissione abbiamo appunto, eh, individuato una mancanza di comunicazione tra eh, gli esercenti e eh, tra i prestatori perciò tra eh, gli appaltatori che in qualche modo non permetta una comunicazione efficiente ed efficace allo svolgimento del servizio. Questa mozione mira semplicemente a istituire un numero verde e un'applicazione per poter permettere una comunicazione più diretta, più immediata, tra l'esercente e l'appaltatore. In qualche modo creando un coordinamento insomma, ecco, comunicativo eh, tra, eh, tra l'azienda AMSPA che chiaramente ha elaborato, ha presentato, insomma, ha avviato questo tipo di servizio e che coordina chiaramente l'attività di ritiro eh, insieme chiaramente alle società appaltatrici per le utenze non domestiche. Ecco, noi chiediamo semplicemente di ehm, incentivare e di potenziare questo tipo di servizio, appunto, che riguarda questa interlocuzione che va a beneficio chiaramente dell'attività. Eh, del ritiro, ma soprattutto anche l'evitare, poi eh, diciamo come dire. Ehm, il salto appunto del, dei passaggi o comunque efficientare insomma un servizio che Roma Capitale in questo momento sta seguendo molto attentamente ed è per questo motivo che eh, la Commissione Ambiente insieme alla Commissione Commercio ha eh, richiesto un'ulteriore commissione congiunta proprio per cercare di verificare da vicino all'interno della sede di MSPA proprio come funziona questo servizio di numero verde e questo servizio tramite questa applicazione. Perciò ecco un indirizzo molto chiaro, molto semplice Speriamo insomma, che Ama ci ascolti, sono pienamente sicuro e perciò insomma, invito tutti quanti, eh, tutte le forze politiche a votare all'unanimità. Grazie Presidente. Grazie a